Nel video di oggi mi soffermo sul tema del, del ridere, della risata, perché a volte succede che eh, le persone magari dicano eh, scusate ma mi viene da ridere, non ci posso fare niente è più forte di me. Perché il riso, la risata... È uno strumento complesso, uno strumento che va a toccare tante emozioni, tanti processi interni e nel video di oggi vorrei soffermarmi su alcuni, perlomeno di questi processi per cercare di aiutare a capire meglio cosa succede quando ridiamo. Perché ridiamo di per sé e ridere è uno strumento molto positivo e funzionale per affrontare le difficoltà, per celebrare i successi per riuscire a eh, anche vivere in maniera catartica alcuni fallimenti e riuscire anche a ridere delle nostre fragilità senza prenderci troppo sul serio, riuscendo a, a renderle più leggere, a metterci in contatto con una parte di noi che altrimenti avremo più difficoltà a sentire e a riconoscere. Il riso di per sé può essere uno strumento molto molto positivo, infatti, anche quando si parla di aspetti difensivi della psiche umana, il ridere è su un piano piuttosto elevato molto maturo perché è una modalità appunto che ci permette di avere un contatto con gli elementi dolorosi in un modo più funzionale di altri e da un lato quindi uno strumento particolarmente significativamente importante dall'altro ridere quando diventa invece il deridere qualcuno Voler essere off offensivi, voler schernire, voler dire che qualcuno quindi eh, è derisibile, è ridicolo. Quando diciamo questo, eh, stiamo invece cercando di usare questo strumento in un modo sociale finalizzato a danneggiare l'altro con tutto un procedimento che però è fatto diversi step eh, che poi vediamo nel, nel bullismo negli aspetti dei gruppi che forse è utile provare a mettere a fuoco per capire meglio alcuni passaggi che altrimenti sembrano dei procedimenti eh, univoci quasi come se succedesse un'unica cosa mentre invece è un grande meccanismo che tanto più lo capiamo tanto meglio è eh, per tutti e anche perché poi se no c'è il rischio a volte di arrivare alla errata conclusione che alcune persone siano ridicole e altre no. Mentre invece tutti siamo ridicoli dalla giusta prospettiva, la questione è poi quanto ne siamo consapevoli e quanto siamo ridicoli. Ci sono persone che sono più ridicole di altre ma siamo tutti ridicoli, basta trovare la giusta prospettiva e infatti quindi per cercare di iniziare a entrare un po più nel dettaglio senza fare un, un discorso troppo generico Iniziamo a considerare che gli aspetti emotivi del, del ridere del, della risata a volte sono un po' confusi, no? Perché se chiediamo a una persona in generale qual è l'emozione principale del ridere, spesso la prima cosa che si collega emotivamente alla risata è la felicità, no? una, cosa che, una cosa bella, una cosa che, di convivialità, di condivisione, un momento di svago. E, è comprensibile assolutamente eh, collegare la felicità a questo tipo di esperienza, però ricordiamoci che la felicità è un'emozione che rilassa, è un'emozione eh, di spegnimento e di alleggerimento del corpo, è un'emozione che va a rilassare la muscolatura e va a farci sentire più riposati, che può essere un elemento assolutamente, molto probabilmente, eh, finale del percorso della risata però guardiamo cosa succede quando ridiamo quando ridiamo il nostro corpo non è che si rilassa e sta lì e fa un sorriso cioè il sorriso è collegato effettivamente espressamente all'emozione della felicità e la sua espressione principale quando sorridiamo la felicità è probabilmente l'emozione principale dietro il sorriso ma dietro la risata la felicità a volte invece c'entra relativamente poco, può anche non centrarci niente a volte, è più un epilogo della risata. Ridere invece è uno spasmo, è il corpo che in qualche modo innesca dei riflessi e inizia a vibrare con forza, contraendosi quasi contro la nostra volontà, quasi più forte di noi. Ed è un qualcosa che per, se noi lo andiamo a, a bloccare, a fermo immagini per vedere l'espressione che facciamo quando ridiamo, L'espressione che facciamo, quella, quello spasmo che si innesca nella risata, è molto più vicino all'emozione del disgusto che non all'emozione della felicità. Cioè la felicità è importante nella risata, ma non è l'emozione principale. L'emozione principale della risata è il disgusto, che è un'emozione tanto fraintesa, a volte un po' complicata, eh, ed è un'emozione che eh, spesso noi fraintendiamo pensando che sia collegata a quello che non ci piace quello che è sbagliato quello che è brutto ma non è quello cioè il disgusto eh, è un'emozione fondamentale che riveste proprio uno di quei ruoli eh, se elaborato e se gestito rivest può rivestire proprio uno di quei ruoli centrali di cui dicevo prima eh, del dell'importanza della risata metterci in contatto con alcuni aspetti poco integrati della nostra esperienza il disgusto fa proprio questo cioè eh, fa produce un interfacciarsi con determinati elementi non integrati e quando si innesca questa emozione quello che fa solitamente è prenderne le distanze Infatti il disgusto non è vedisco, quello che non ci piace, il disgusto è un processo automatico della mente di valutazione delle incongruenze. Quando qualcosa non è che viene valutato brutto, ma viene valutato incompatibile con un proprio eh, canone estetico, con una propria aspettativa rispetto alla realtà, quando succede questo la mente innesca l'emozione del disgusto, innesca un processo che fa sì che per salvaguardare la coerenza interna eh, prenda le distanze da quello stimolo che invece va in contraddizione. È come se qualcuno avesse appena provato a confutare la mia teoria e quindi io mi tappassi le orecchie e guardassi in un'altra parte. Quello che succede quando prima il disgusto è la stessa cosa, no? Quel allontanare la cosa dalla nostra esperienza, è quella cosa che facciamo. E dare sfogo. Uh, sì, non filtrato al disgusto la rende un'emozione potenzialmente terribile, ci fa chiudere in una bolla e ci rende impermeabili alla crescita, all'apprendimento, tutto quello che invece fa di noi, degli esseri umani, con un potenziale di crescita terribile. Eh, assolutamente positivo e desiderabile ma invece a un livello lieve come tutte le emozioni è un, è un aspetto fondamentale della nostra esperienza che ci aiuta anche a preservare noi stessi e ci può aiutare a mettere a fuoco e in luce alcune occasioni di incongruenza su cui poi sta a noi capire come ragionare il disgusto dicevo è al centro del ridere perché se pensiamo anche alla base della comicità no proprio l'esempio più più stupido che possa venire in mente, la persona che scivola sulla buccia di banana, con tutto il rispetto di eh, questa scena che per ormai, eh, ormai è stata utilizzata così tanto nella comicità che cioè, dopo un po' smette di far ridere. Ma quello è un contesto effettivamente in cui si innesca disgusto. Cioè la persona, io mi aspetterei che camminasse senza scivolare, mentre a un certo punto improvvisamente scivola. E il fatto che questa persona scivoli provoca per me una reazione quindi di disgusto non tanto perché è una cosa brutta che succede ma perché quello che succede viola le mie aspettative e quindi innesca questa reazione intensa che quindi può provocare la risata questo quindi ha senso soltanto però se c'è un aspetto di Sorpresa in tutto questo perché, se è soltanto disgusto, a quel punto non è un ridere della scivolata sulla buccia di banana, ma c'è un qualcosa di improvviso e rapido che sorprende. Succede una novità e quella novità quindi provoca una reazione che per le espressioni, per il suono, per le modalità innesca poi il disgusto come passaggio successivo la sorpresa è infatti quello che si innesca ogni volta che la mente valuta uno stimolo come nuovo come sorprendente come interessante e quando succede questo poi se quello stimolo è incompatibile con le mie aspettative una tipica reazione può essere quella di innescare la risata quando succede questo quindi disgusto e sorpresa vanno a braccetto perché sennò la eh, scivolata eh, telefonata in cui io so già che la persona scivolerà invece non fa ridere a meno che dietro quella scivolata non ci siano comunque delle espressioni, dei suoni, qualcosa che comunque va a rievocare l'inaspettabilità. Il, o meglio la contraddizione perché inaspettabilità è più sorpresa la contraddizione con le mie aspettative con il fatto che quella cosa non dovrebbe succedere e quindi anche mettere dei suoni che non sono coerenti con quanto accade mettere delle risate o mettere qualcosa che va a stimolare quel tipo di quel tipo di eh, incompatibilità di aspettative favorisce la risata è un processo molto delicato questo, perché poi quando noi ridiamo sembra tutto molto facile e molto spontaneo, però invece la chimica che serve per costruire una risata è estremamente elaborata, se uno lo vuole fare professionalmente, se uno vuole fare così eh, come gli pare, certo la cosa diventa eh, tutta eh, spontaneo e tentativo. E quando succede questo è importante quindi anche fare una distinzione tra comico e satirico no perché poi sono tutte varie modalità effettivamente con cui noi applichiamo uno stesso concetto in cui al diminuire del fattore di sorpresa può invece aumentare il grado di disgusto e quindi vediamo entriamo proprio nel campo della, della satira della stand up comedy cioè di quelli discorsi invece che sono molto più eh, magari ragionati e molto più intellettuali da un certo punto di vista in cui eh, si va a costruire un ragionamento e, e qui forse il disgusto diventa un po più evidente che non nella scena più comica più grottesca del qualcosa di corporeo come nella comicità nella satira forse si capisce un po' meglio il ruolo del disgusto perché si parla di, eh, per esempio, ridere di eh, politici corrotti, che, eh, opportunisti, che truffano, che fanno delle cose scellerate e nonostante questo, invece che indignarci, che è un elemento che è assolutamente coerente con l'emozione del disgusto, eh, quello che facciamo invece è una cosa diversa. Cioè in modo un po' più catartico, noi eh, ci proviamo disgusto ma proviamo il disgusto tutti insieme con un senso di comunità che si stringe intorno a quell'occasione di celebrazione del disgusto verso certe cose e quindi in cui eh, finiamo per sentirci tutti felici di essere su un avversante opposto rispetto a a chi invece si comporta rubando cioè dettene soldoni eh, andiamo a uno spettacolo di satira il tal eh, il tale attore quindi ci condisce in qualche modo con il suo stile in maniera sorprendente e interessante eh, un ragionamento in cui sottolinea quanto sia disgustoso tal tizio perché eh, si comporta in una maniera eh, incompatibile con i nostri valori e quindi suscitandoci quel disgusto lui fa sì o lei fa sì che quindi il pubblico invece si senta tutto parte di un gruppo unito nell'essere contro a quella cosa e questo movimento che si va a creare è un aspetto estremamente emotivo liberatorio e felice nel creare un senso di comunità in cui siamo tutti d'accordo nel dire che chi è il politico che ruba eh, è un disonesto, che eh, è sbagliato, che noi saremmo migliori di lui. Nel dirci questo, quindi, creiamo poi un senso di comunità che eh, tocca, tra l'altro, quindi, in questo, in questo discorso, quelli che sono gli, gli equilibri tra la risata e la derisione, che sono due concetti vicini ma profondamente, profondamente diversi. Cioè, se io rido. Di quel comportamento che la persona ha avuto, effettivamente sto ridendo e nel frattempo non sto giudicando la persona, quindi non sto escludendo la persona. Mentre se invece io derido la persona andandola a criticare costituzionalmente per quello che è criticandola e suggerendo non tanto che se è scivolato con la sua buccia di banana ha fatto una cosa che purtroppo potrebbe succedere a tutti un momento di goffaggio e distrazione ma vado a pensare va che scemo che è scivolato sulla buccia di banana a quel punto la sto deridendo e quindi sto mettendo non più non sto più lavorando sul mio senso di comunità ma sto lavorando in maniera positiva, ma ci sto lavorando escludendo invece quella persona che provo a giudicare non degna di far parte di questa comunità. E magari si potrebbe pensare che le persone che eh, sentono parlare male eh, dei, dei comici eh, se sentono parlare male dei politici dai comici negli spettacoli di, di satira eh, poi tendano a deridere quei politici che, di cui si parla che rubano che sono razzisti che eh, sono misogeni, che hanno tutti i difetti di questo mondo eh, e invece non è così cioè generalmente la maggior parte delle persone tende più a ridere che non a Ridere. E infatti, quello che noi vediamo è che, per quanto magari ad alcune persone possa dare fastidio essere prese in giro nella satira, tendenzialmente la satira fa il bene di delle persone prese in giro. Cioè, quando uno viene preso in giro, poi il passaggio successivo è guadagnare popolarità, guadagnare consensi, e quindi il, il comico che prende in giro tal tizio eh, magari lo fa con la convinzione che quella persona sia orribile, però fondamentalmente gli sta facendo pubblicità. E tutti i politici che hanno la loro macchietta eh, fatta da, eh, dai comici del momento finiscono per guadagnare voti grazie a quello da un lato effettivamente eh, c'è la critica verso la persona che ha comportato che ha commesso quel comportamento ma la maggior parte delle persone in maniera anche assolutamente corretta non ridono per la persona, ma ridono per quel comportamento e nel frattempo si affezionano alla persona che diventa un essere umano eh, nonostante eh, con dei difetti così palesi, magari così eh, incongrui con eh, i propri valori. Quindi nella maggior parte dei casi il ridere è aggregante, aggregante a 360 gradi, mentre invece deridere divide, divide in qualche modo le comunità in gruppi basati su delle qualità intrinseche e inamovibili e ingestibili. Quando succede questo, quindi questo è quello che noi vediamo, poi succede tanto anche in adolescenza, cioè all'interno di fenomeni come quelli del, del bullismo, e questo succede tanto in, negli adolescenti ma poi può succedere a tutte le età, perché poi se... Se uno non matura da un, certo, da un certo punto di vista può rimanere purtroppo eh, deficitare in, alcuni, in alcune competenze sociali per tutta la vita. Eh, ma quello che succede nel bullismo, in adolescenza soprattutto, è che l'adolescente eh, ha la sua sfida evolutiva fondamentale nel costruire una propria identità e ne costruire una propria identità, a volte costruisce tutta una sua idea del come lui dovrebbe essere o lei dovrebbe essere, con dei paletti che costituiscono eh, i margini entro cui potersi riconoscere in quel tipo di identità e partendo da quello, tutto ciò che viola quelle aspettative diventa disgustoso, diventa ridicolo e da lì la presa in giro verso chiunque violi queste aspettative con poi la distinzione tra risata conviviale e condivisoria di ridere di questo difetto, ma siamo tutti insieme, siamo tutto uno e tutto bello al deridere per quel difetto, sottolineando che eh, non potrai mai far parte del nostro gruppo perché io non ho quel difetto e io sono eh, fondamentalmente migliore di te. Nella convinzione quasi eh, scientifica no? che esistano persone qualitativamente diverse le une dalle altre e senza invece la fondamentale eh, condivisione di quella che è una verità, cioè che tutti siamo ridicoli, se è sotto la giusta prospettiva, non esistono persone da deridere o persone da non deridere, eh, o meglio tutti siamo da non deridere in teoria, ma non esistono persone che non siano ridicole, tutte lo sono e è importante cercare di comprendere questo elemento anche sapendo ridere di se stessi, perché no? Come di me, che sbagliano a dire: tutti sono da ridere oppure no. Cioè so, tutti facciamo determinati errori. E dentro il fenomeno del bullismo, dentro l'adolescenza, una cosa che succede spesso è che le persone, quindi, anche eh, come in tanti contesti, no? che prendono maggiormente l'iniziativa, quelli per quelli più aggressivi, finiscono a volte per iniziare con l'aspetto del, del comico e della risata, e finiscono le, le persone sgradevoli tendono a essere anche tanto divertenti, ma nell'essere così tanto divertenti contribuiscono a creare una comunità di gruppo. Da cui, se non vi si entra dentro questo meccanismo, si rischia di rimanerne fuori e quindi di finire per essere emarginati. E contemporaneamente, però, entrare dentro questa dinamica a volte significa anche eh, entrare dentro una logica che eh, essere in un certo modo, comportarsi in un certo modo, eh, sia necessario per poter avere un determinato valore, e quindi contribuisce a una fragilità di autostima che diventa un circolo vizioso da cui non se ne esce più senza una maturazione. Alcune persone spesso che entrano dentro questo tipo di meccanismo, finché che non escono dalle scuole dall'obbligo e non si confrontano con la vita reale, rimangono convinte che la loro autostima, il loro valore dentro il loro piccolo gruppo sia davvero reale e sia fondato su quelle quattro cavolate su cui hanno costruito la loro, la loro propria fragile identità quel vestitino come fatto in un certo modo quel capello eh, pettinato in quell'altra maniera quella parlata con quel tratto distintivo quelle due cavolate che però gli permettono di riuscire a sentirsi nella propria fragilità con un'identità sufficientemente stabile che gli permette di mantenere un valore personale che altrimenti perderebbero se non fosse così se eh, fossero come tutti gli altri se tutte le persone avessero davvero lo stesso valore cosa che in teoria è quello che eh, sancirebbe la nostra costituzione quella di, de, di tutti i paesi tendenzialmente appartenenti al primo mondo perlomeno e in questo senso quindi cercare di invece fare un ragionamento un po più maturo ci può permettere di riuscire a vedere anche lo sforzo lo sforzo identitario che alcune persone invece fanno nel cercare di presentarsi in una maniera e lo fanno poi con un'aggressività e un'ostilità che va a danneggiare il prossimo, creando dei problemi. Il bullismo è, è un problema serio, un problema grave perché poi va a danneggiare le vittime, ma tutto questo si basa su un processo di fondamentale disgusto per la vittima che sottende altrettanto disgusto per se stessi appena si è fuori dalla propria zona di comfort. Cioè il bullo. È una persona fragilissima che danneggia altre persone e che, rendendole fragili anche quando magari saprebbero aprirsi e sarebbero predisposte per aprirsi a un ragionamento più maturo, eh, quando generalmente, comunque, non è che c'è questa distinzione tra immaturi cattivi e maturi buoni, solitamente c'è un livello di immaturità generale più o meno moderatamente diffuso. Eh, quello che succede è che quindi. Anche dall'altra parte, a volte eh, si finisce per credere a un ragionamento simile, per finirsi per sentirsi vittima e per sentirsi senza valore, proprio perché esclusi dal gruppo di quelli più forti, di quelli più fighi. Ed è per questo quindi il titolo anche di questo video: no? Il scusate mi viene da ridere, scusate mi viene da ridere, che è una cosa che succede spesso, no? quella risata involontaria che può capitare proprio agli studenti di fronte dei professori che figli anche di quel ragionamento no? eh, di origine latina, no? il riso abbonda su, sulla bocca dei sciocchi, a volte i professori hanno un po' la tendenza a cercare di essere seri, cercare di eh, non sembrare divertenti, perché chi è divertente allora è ridicolo, allora non, è, non, è, non ha competenza, quasi come se la serietà sia uno strumento necessario per la competenza, che è un'enorme baggianata. Cioè le persone pretenziosamente serie sono tremendamente ridicole perché non si rendono conto di quanto la realtà invece sia composta di ambiguità e di complessità che invece producono producono divertimento e i professori a volte finiscono per creare delle risate involontarie proprio negli adolescenti o nelle persone che vogliono comandare nonostante non abbiano in realtà gli strumenti per esercitare tale autorità o tale comando. Cioè quando il professore va lì quindi, e dice a qualcuno comportati in questo modo ma in realtà non ha nessun, nessuna leva, nessuna autorità, autorevolezza per ottenere questo risultato, finisce per mostrarsi ridicolo. E quando il giovane o quando l'altra persona dall'altra parte si accorge di questa ridicolezza, si accorge quindi di quanto... È contro le aspettative il fatto che quello davvero comandi qualcosa ed è sorprendente quanto quella persona non si renda conto di tutto questo ed è felice del gruppo di cui fa parte e che non comprende quel professore che non capisce nulla in quel momento non si rende conto dell'ovvio a volte in tutto questo scatta una risata involontaria che è impossibile o quasi impossibile fermare a meno che di non mordersi le labbra di non cercare di soffocarla in qualche modo questa risata perché poi è sconveniente in tanti casi ma è una risata comprensibile e non è errato il fatto che la persona ci rida in faccia il problema lì è una questione di discontrollo degli impulsi ma il problema di monte l'abbiamo visto in tante altre occasioni che il bullo non si sa controllare la questione è che ci stiamo ponendo nei confronti di quel problema in un modo troppo ridicolo mentre invece per affrontare questo tipo di difficoltà serve partire dal discorso delle aspettative del modo in cui ci si vede del modo in cui si crea comunità del modo in cui si valuta se stessi e gli altri e il punto di partenza è proprio lì nel fatto di avere delle aspettative troppo rigide verso se stessi verso il mondo e che questo quindi inneschi quindi tutta questa risata molto piacevole molto divertente ma che in realtà è assolutamente fuori luogo rispetto a un mondo più complesso di cui non ci si rende conto. Tentare e dare troppo spazio, dare avallare eccessivamente, quindi il fatto di eh, agghindarsi o di essere troppo vicini a un volerse, voler costruire una propria identità basata sull'estetica, sull'aspetto o su qualcosa di fragile e di eh, temporaneo, è comprensibile, non c'è di male di farlo ogni tanto, ma farlo troppo rischia invece di avallare l'idea che quella sia la strada per poter valere qualcosa. E quando ci sono poi delle figure eh, chiaramente di successo e economicamente di successo che propongono un certo tipo di ideale, è difficile riuscire a spiegare un qualcosa di diverso senza, eh, senza lavorare proprio sulla cultura dell'identità, sulla cultura dell'introspezione, sulla cultura dell'emozione sulla cultura del rispetto dell'altro ma soprattutto prima di tutto del rispetto di se stessi perché senza passare da questo si rischia invece di pensare che chi ha avuto successo valga di più da chi non ne ha avuto mentre invece seguire un piano è diverso dal credere a alcuni sottintesi sottointesi che possiamo eventualmente leggere in quel, in quel piano avere successo non implica essere migliori significa aver utilizzato una strategia più efficace Imparare una strategia non significa credere a tutto quello che altrimenti potrebbe suggerire quella strategia. E per ho aperto una parentesi sul bullismo che potenzialmente è enorme, si potrebbe parlare davvero per mezza giornata di questa cosa qua, ma quello che volevo quindi eh, far, far notare rispetto a questo discorso è come il ridere sia davvero collegato quindi a sorpresa, disgusto e felicità. Tre emozioni fondamentali e tre emozioni che poi tutti quelli che lavorano, quelli, tanti di quelli che lavorano in ambito del, dell'intrattenimento, poi finiscono per, per vivere e quando non li capiscono finiscono per subire queste emozioni infatti una cosa che a volte può succedere riguarda proprio quel meccanismo per cui una persona che si approccia al mondo della comicità per far ridere quindi con tutte le sue tecniche per rendere sorprendente un concetto disgustoso e sentendosi felice nel condividerlo con un pubblico quindi che è felice e soddisfatto di tutto questo quello che succede poi al comico spesso è che la parte sorprendente e comprensibilmente Finisce per non esserci più rapidamente, perché poi sa già uno qual è la battuta, sa già qual è lo sketch comico, e quindi non c'è più la parte sorprendente per se stessi nella propria esperienza, rimane il disgusto e la felicità. E quando c'è la felicità, facciamo attenzione: che la felicità è nel far parte di qualcosa di bello, far parte di un pubblico piacevole e far parte di una realtà legata allo star bene, che ottimo finché funziona, ma se non poniamo attenzione bene a questo procedimento c'è il rischio che, è una cosa che succede a diversi comici poi nel tempo, che il disgusto che si prova poi possa tramutarsi in disgusto per il pubblico che ride per una cosa disgustosa. E quindi che possa diventare un non più sentirsi felici di far parte di un contesto in cui si diverte e si condivide con un pubblico che è felice di divertirsi con noi, ma può diventare negli anni una trappola in cui sentirsi disperatamente tristi all'idea di far ridere un pubblico di deficienti che ride per qualcosa di disgustoso invece che non agire per migliorare la realtà cioè c'è il rischio che questa cosa poi possa dare adito a una visione del mondo eccessivamente disgustoso ma anche del pubblico eccessivamente disgustoso e possa farci trovare a essere economicamente dipendenti dal da, dover, eh, dover eh, intrattenere un pubblico verso cui si nutre disgusto eh, tramite battute che si sanno disgustose per eh, pagare le bollette diventando quindi con la logica del bullo, tra l'altro, perché quindi con un aspetto qualitativo che purtroppo va a, a intossicare eventualmente tutto questo, non diventa più un avere chiare le contraddizioni di alcune sfumature dell'esperienza umana, ma diventa un sentirsi mi, quell'elite migliore degli altri che ride ed deride la stupidità umana, eh, quando negli anni per alcuni comici purtroppo succede questo, dietro l'angolo purtroppo fa capolino la depressione perché a quel punto la depressione è quindi quell'aspetto di eh, costante e, e continuata tristezza legata a una visione disgustata de, de, de, del mondo, di se stessi e degli altri eh, in un circolo vizioso che purtroppo viene perpetrato e che se poi è legato anche alla professione finisce davvero per essere un qualcosa da cui può essere difficile riprendersi. E quindi eh, questo in qualche modo forse ci spiega come mai o prova a spiegare un'ipotesi, poi... Probabilmente ci sono anche altre possibili spiegazioni, ma è una possibile spiegazione del come mai alcune persone tanto divertenti possono anche un po' tristi, no? Sono quelle occasioni in cui quell'aspetto divertente li ha messi in contatto con un troppo ripetuto eh, elaborazione del disgusto che non sono riuscite a emotivamente elaborare in maniera corretta, finendo per cadere vittima del loro tranello e per diventare inesorabilmente dei bulli che è un qualcosa di estremamente negativo e tossico per, se, per la società ma soprattutto per se stessi e mi raccomando quando ci accorgiamo che si innesca un meccanismo disfunzionale di questo genere chiedere aiuto è il primo passo per migliorare. Si tratti di essere noi dei comici professionisti, si tratti di essere noi dei bulli, si tratti di essere noi delle vittime di bulli, si tratti di essere noi delle persone che eh, ridono in maniera sguaiata dove non dovremmo ridere, o si tratti di persone che non sanno ridere nella convinzione di dover essere per forza serie, altrimenti verranno derise. In ognuno di questi casi cerchiamo di capire meglio le sfumature emotive del nostro modo di vedere noi stessi e il mondo e gli altri eh, per cercare di gestire la nostra emotività invece che subirla. Spero che tutto questo discorso sia sufficientemente chiaro, eh, pubblicherò poi un articolo con eh, due riflessioni eh, che riassumono tutto questo di corredo sul sito dottorvalero.com, eh, per dubbio o altro scrivetemi, eh, io sono Vero Celletti e ci vediamo al prossimo video.